Se mi venisse chiesto di calcolare l'equazione della tangente a una funzione in un suo punto, quello che dovrei pensare per prima cosa è il significato geometrico di derivata. Vediamo un attimo sul campo come funziona. Se ho una funzione y uguale a f di x e mi viene chiesto di determinare l'equazione della tangente a questa funzione, nel punto x con 0 appartenente al dominio della funzione di ascissa x con 0 appartenente al dominio quindi in definitiva nel punto di coordinate x con 0 ed f di x con 0 la prima cosa che devo fare è quella di calcolare la derivata prima y' che è f' di x Dopodiché il coefficiente angolare della tangente alla funzione non è altro che il valore assunto da questa derivata in coincidenza di quel determinato punto, ossia la f' di x con 0. Una volta che ho eh, completato questa operazione, eh, devo nient'altro che scrivere l'equazione di una retta che passa per il punto di tangenza che ha questo coefficiente angolare. La mia tangente sarà quindi y meno la f di x con 0 uguale ad f' primo di x con 0 che moltiplica x meno x con 0. Vediamo un esempio pratico per capire meglio come funziona il tutto. Supponiamo di avere la funzione y uguale x alla terza più 3x alla seconda più x. Questa funzione ovviamente ha come dominio da meno infinito a più infinito. Se volessi calcolare l'equazione della tangente a questa funzione nel suo punto x con 0 uguale a 2 ecco che per prima cosa devo trovare l'ordinata di questo punto quindi andando a sostituire alla x 2 avrei 8 più 4 per 3 12 più 2 e di conseguenza ho 22, quindi il punto in questione è il punto P di coordinate 2 e 22. A questo punto calcolo la derivata prima della mia funzione y' uguale a 3x alla seconda più 6x più 1. Calcolo quindi, eh, determino quindi il valore assunto dalla derivata prima quando la x è uguale a 2. Vado a sostituire 2 alla mia x e ottengo 3 per 4 che fa 12, 12 più 6 per 2 è 12, più 1, ossia otteniamo 25. L'equazione della tangente a questa funzione nel suo punto di ascissa 2 sarà quindi la seguente. y 22 uguale 25 che moltiplica x meno 2. Svolgo i calcoli, ottengo y meno 22 uguale a 25x meno 50. Quindi avremo y uguale 25x porto al secondo membro il meno 22 diventa più 22 e di conseguenza più 22 meno 50 meno 28. E con questo chiudiamo la nostra ormai consueta pillola o di matematica o di statistica che quasi tutti i giorni eh, propongo sul canale, quindi eh, chi vuole si può iscrivere e di conseguenza non ne perderà in futuro. Buona giornata a tutti.